A Quebec City, risultati e programma. Luci Safarova, prima donna in Quebec per classifica, polverizza Anna Tatishvili ed approda al secondo turno in 46 minuti. 60-61 il punteggio finale. Poche le sorprese di giornata. La Teutonica Maria. Quarta testa di serie supera la qualificata Ungherese Stollar 62-76-4, mentre la Van Uitbank soffre con la Vidcard Zhao. Perde il primo 64, poi risale e chiude al prolungamento del terzo 62-76-1. Da rimarcare l'uscita di scena di Jennifer Brady, di recente protagonista sui campi di Flushing Meadows. L'americana inciampa nel giovanile incedere di Bianca Andrescu, classe 2000. La canadese domina la scena, 63-62. 2. Come detto in sede di presentazione, i derby. La Viccheri vince il braccio di ferro con la Sand. Il primo parziale rompe l'inerzia, 75-60. Lara Decadoma invece l'Allavakova, 61-63. Nella giornata odierna, sono in programma 4 partite. Dopo un match di doppio, apertura con Min, Maria. Il secondo confronto è il più interessante, in campo Babos e Broadi. Quinta partita tra le due, 3-1 Timea. Nel 2017, a Monterrey, 63-62 Babos. Doleide e Dodin si sfidano non prima delle 23 italiane, nella notte tra mercoledì e giovedì, infine, a banda Lepkenko.